Allora, rinfrascati dall'intervallo, ci tuffiamo all'interno del modello, che come dicevamo è una classe che deve prioritariamente gestire questo elenco di esami. Gestire è una bella parola, ma non vuol dire niente da sola. Dobbiamo andare a recuperare le funzionalità previste per il programma per capire che tipo di gestione devo fare. Allora, ci eravamo dati come compito di fermarci i primi due punti, adesso capite perché, dice, ma perché fa quattro punti ne fa solo due, eh? perché per andare nel dettaglio ci vuole il suo tempo. Eh, cosa deve fare il programma? Deve permettere, quindi il modello deve permettere all'interfaccia utente, che poi costruirò, di inserire i dati di un nuovo esame e ricercare un esame inserito. Quindi per ora diciamo queste due metodi. Quindi io avrò un modello che offre al livello più alto ai suoi utilizzatori almeno queste due funzionalità. Poi ne aggiungeremo altre, andiamo avanti sempre in modo incrementale. Allora questo è facile, relativamente, no? se partiamo da queste due. Poi dopo più avanti ci sarà il discorso della data, della cancellazione, ma allora, la possiamo aggiungere in una versione successiva. Allora, se io penso di dover realizzare queste funzionalità, dicevamo eh, penso alle funzioni che il programma deve fare non penso ancora a come sarà strutturata l'interfaccia grafica cerco di implementare il modello ragionando al livello più alto possibile cioè questi metodi della classe model dovranno avere come parametri il più possibile oggetti completi e non stringuzze inter e interi mm? cioè se io devo avere un, un, un metodo inserisci un nuovo corso questo metodo non riceve come parametro il nome, il tipo, il codice, eccetera, ma riceve direttamente un oggetto corso. L'interfaccia col modello deve essere il più possibile, diciamo ad alto livello, basata sugli oggetti che fanno parte del modello, stesso, del package modello. Perché? Ma perché se un domani voglio aggiungere un campo importante all'oggetto corso, e non devo andare a modificare 12.000 metodi in cui ho passato uno per uno tutti i singoli valori. Quindi noi cerchiamo di mantenere confinate, il più possibile, schiacciate verso il basso, le variabili semplici, le stringhe, gli interi, le date, e incapsulare tutti in oggetti e cercare di lavorare il più possibile ad oggetti. Diamo l'intelligenza che serve agli oggetti in modo da poter, poterli usare e sfruttare anche i livelli più alti. Come principio, adesso vediamo in pratica come lo applichiamo. Allora, dicevamo, il modello è essenzialmente offre la possibilità di gestire una lista di esami java.util.list e avrà tre metodi principali no? Vabbè, il costruttore ce lo deve avere e poi i metodi che mi servono per fare le operazioni che ho previsto su questa lista e le operazioni che ho previsto sono eh, aggiungene uno e ricercane uno allora, prima di tutto costruttore public model Nessun parametro in questo caso perché questo modello quando parte costruirà una lista vuota e quindi non bisogna passargli nulla, è capace di costruirsela da solo. This.esami uguale new, array list o linked list, come volete, esame, aperta e chiusa tonda, java.util, quindi vuol dire che quando creo il modello lui si inizializza con una lista vuota, una lista che contiene zero elementi, okay? se non facessi questo esami sarebbe null, è un riferimento null, non è un riferimento a una lista che esiste ma ha zero elementi, sono due cose diverse, eh? al momento non serve altro, poi più avanti servirà altro nel costruttore, perché dice occorre visualizzare in ogni momento la media degli esami, allora da qualche parte il modello dovrà anche tener conto della media degli esami, aggiornarla e quindi inizializzarla. No? Però per il momento ho una variabile sola, che per ora mi sia venuta in mente, non è detto che sia l'unica per sempre, e quindi inizializzo quella. No? Se vogliamo il compito vero del costruttore è quello di lasciare l'oggetto in uno stato coerente. E lo stato di un oggetto che cos'è? È, è l'insieme delle sue proprietà. Modello. Cre costruttore. Poi, cosa devo fare? Aggiungere un nuovo corso e ricercarlo. Aggiungi un nuovo corso. Public, void, add corso. E cosa riceve l'add corso? Beh, un corso ad esame, L abbiamo chiamato esame quindi ad esame e riceve un esame quindi aggiunge un nuovo esame all'elenco degli esami presenti. La versione più becera di questo metodo cosa deve fare? Beh, semplicemente delegare alla lista. O modello, tu che sai tutto, aggiungi questo esame. L'esame dice va bene o lista, tu che sai una lista, appendi questo oggetto. Esami. add. Io non ti espongo la lista, io modello, sono geloso della mia lista, non ti do un get esami in modo che tu controller possa fare ciò che vuoi con la mia lista. La lista è mia e ti lascio fare sulla mia lista solo le operazioni che voglio io, quindi le incapsulo e delego. Io non voglio che tu controller in un attimo di panico mi faccia esami.clear e me li cancelli tutti. Se voglio permetterlo ti offrirò io un metodo clear che poi farà il clear dentro la lista, ma la lista la gestisco io, è mia. Perché poi magari devo gestire una sua coerenza interna. Ad esempio io vi ho detto che questo è un metodo becero perché non fa l'unico controllo che deve fare. Che l'esame non ci sia già devo inserire un esame all'esempio di presenti verificando che non ci sia già. Allora, prima di fare add devo essere sicuro che quell'esame E non sia ancora presente nella lista. Quindi devo verificare che la lista non contenga quell'oggetto. Not contains. Leggiamo un po' cosa dice la documentazione di contains. Contains ritorna vero se questa lista contiene l'elemento specificato. Più in dettaglio ritorna vero se solo se la lista contiene almeno un elemento che, se non nullo, o punto equals di e. Allora questo è il motivo per cui quando abbiamo fatto l'oggetto esame ci siamo preoccupati del, del metodo equals perché poi quando chiamo contains sulla lista di esame, il metodo contains usa esame.equals per sapere se l'esame c'è già oppure no. Okay. Abituiamoci, io spendo anche del tempo apposta a leggere la documentazione, che si scoprono tante cose. Uh, if not esami contains e, allora esami.add. Altrimenti non lo devo aggiungere perché c'è già. Superato, o non superato non mi importa, ma c'è già quindi non lo devo aggiungere. E cosa devo fare? Allora se qualcuno mi chiede di aggiungere un elemento che c'è già è un errore un malfunzionamento, una failure, diciamo, non so come tradurre in italiano, no? eh, di questo metodo, cioè non posso farlo. Okay? Allora, non posso farlo, significa che lo posso implementare in tre modi. Uno è così, non lo faccio e sto zitto, silent failure, cioè un errore gestito in modo silenzioso. Due, anziché ritornare un void, posso ritornare un boolean? E quindi se va bene ritorno true, se va male ritorno false. Quindi chi chiama questo metodo può sapere, se gli interessa, se l'operazione è andata a buon fine oppure no. Quindi è una failure soft, nel senso che va bene, lo gestisco e ti informo del fatto che non sono riuscito. La terza alternativa è sputare un'eccezione. In questo caso farei una tro new illegal argument exception per dire guarda che l'esame che mi hai passato non va bene. Ma quale delle tre fate? Sceglietelo voi, cioè scegliete magari nella vostra applicazione un modo coerente di gestire le anomalie o gli errori. Il silent failure non è mai bello, perché l'utente dice ha inseriti, inserisci e l'utente crede di inserito, in realtà non l'ha inserito. È un all'utente devi farla arrivare l'informazione che non hai potuto inserire e c'era un motivo per non poterla inserire e come faccio a far arrivare l'informazione all'utente se il modello che deve fare l'operazione non me lo dice quindi come minimo le operazioni che possono fallire devono in qualche modo segnalarlo o con un valore di ritorno un oggetto che, non è, che sia nullo oppure non nullo, oppure un booleano che sia vero o falso dipende ovviamente dalla dall'assignatura del metodo e si presuppone che il chiamante vada a controllare questo valore se invece non mi fido del chiamante sparo un'eccezione così se lui non la controlla il programma si blocca un po' contro nel gestire le anomalie in un modo o nell'altro quindi non vi so dare una linea guida che vada bene sempre io adesso lo farei così è un tentativo di inserimento che se non va a buon fine viene segnalato e quindi nel caso in cui non contiene l'esame E Dico va bene, altrimenti ritorna falso, cioè non è andato bene, non è andato a buon fine. Quindi aggiungo ancora return true se ha inserito, false se esisteva già e quindi non. inserire qui non è di nuovo beceramente esami.add, ma gli metto il contesto che mantenga la validità del dato, la coerenza del dato devo avere dei metodi che quando li chiamo li chiamo su un, su un oggetto che è, inter, è internamente coerente quindi i suoi dati sono coerenti e dopo la chiamata del metodo l'oggetto deve essere ancora sempre coerente, quindi evito di fare cose che Sarebbero sbagliate e, e basta. Con l'addesame fate tutto ciò che deve fare. L'altro metodo è cerca esame, trova esame, quindi sarà un metodo public esame, perché mi restituisce un esame che trova. E il testo diceva, lo ricerca in base alla. andiamo a rivedere il testo. Ricercare un esame inserito ricercandolo per codice. Quindi questo metodo deve ricevere come parametro un codice, che a questo punto è una stringa, e restituirmi un oggetto. L'oggetto codice che stava dentro, se c'è dentro la lista. Come posso fare a trovare un oggetto all'interno di una lista? Allora, io ho due modi, o mi vado a scandire la lista una riga per volta, e quindi faccio un ciclo for sui elementi della lista, oppure posso prendere, ci cioè sono due, due, due metodi no? della classe lista che fanno le ricerche, dicevamo prima index of e contains. Quindi potrei fare un index of di codice, cioè potrei dire dis.esami.index of codice. No, perché? Perché index of si aspetta un oggetto del tipo della lista. Quindi qui dovremmo metterci non un codice che è una stringa, ma un oggetto di tipo esame. Esame, esame. perché probabilmente non hai generici questo però lui quello che fa dentro c'è scritto qua fa l'oggetto equals getD allora getD sulla lista mi istituisce un esame l'oggetto è una stringa quindi non c'è speranza che la stringa sia equals a un oggetto esame allora questo non lo posso usare sarebbe tanto comodo perché in una riga di codice me la caverei ma eh, un modo c'è è quello di creare un esame finto che abbia quel codice lì a questo punto ho un oggetto esame il cui campo codice che è quello su cui lavora equals è giusto? E mi sono risolto il problema. Niente descrizione, niente anzi addirittura posso anche mettere nulla, sia nella descrizione che nel docente. Le prime volte sembra che puzzi questo, eh, ma... Cioè, creo un oggetto dello stesso tipo di quello che sto cercando, non sarà mai identico, non sarà mai nella stessa locazione di memoria, ma avrà, risponderà in modo positivo all'equals, perché ha lo stesso codice. E allora a questo punto posso usare un metodo di livello più alto che è l'index of che è già implementato dalla, dalla classe lista, che dentro l'index of farà il suo ciclo, ciclo for. Però se lo fa lui e non lo faccio io, innanzitutto ho scritto una riga di codice anziché 4 e quindi ho il 25% di probabilità in meno di fare errori, perché ho scritto meno righe. E magari sarà anche più efficiente, come l'ha implementato chi ha implementato la lista, piuttosto che come lo implemento io così. Quindi in qualche modo, questo è un pochino al limite, però l'invito sempre è cercate di usare il più possibile oggetti di alto livello e metodi di alto livello sugli oggetti di alto livello se c'è già qualche cosa di definito usiamolo se cominciamo a fare cicli anni dati che elaborano liste ci perdiamo lì dentro poi a volte mh, non c'è alternativa e lo si fa perché bisogna, eh? però quando si può evitare proviamoci allora a questo punto l'index of mi restituisce un intero che è la posizione dell'elemento giusto? Oppure meno 1 se, se l'elemento non viene trovato. Quindi in questo caso io dovrò restituire, al mio chiamante devo restituire un oggetto, esame, e quindi se la posizione restituita è meno 1, allora l'oggetto non è stato trovato, ritornerò un null, altrimenti ritornerò l'oggetto trovato, come esami, .get di POS. Purtroppo l'index over è stupido mi restituisce un intero anziché restituirmi già l'oggetto non c'è un metodo che restituisca già l'oggetto quindi devo farci un get sopra mi sta antipatico perché vabbè in un Array list un get ha tempo costante ma in una linked list get di mille significa che lui deve scandirsi la lista mille volte quindi, però non conosciamo ancora strutture date più efficienti per il momento allora questa, questo metodo è Ricerca se esiste un esame con il codice specificato, se esiste lo restituisce, altrimenti restituisce null. Questo è il codice dell'esame da cercare, return. Esame trovato oppure null se non è trovato? Sì? Allora la domanda è: eh, se io sono piccolo non voglio fare questa if e facessi direttamente get di pos con pos meno 1, cosa succede? No? La domanda è: allora andiamo a vedere se ce lo dice la sua documentazione, se non ce lo dice proviamo. Allora, il metodo get di list, ritorna all'elemento index. Throws index after band exception if the index is out of range, minore di 0 o maggiore o uguale di size. Quindi la risposta è che se provo a fare get di un elemento che non esiste, e in particolare meno 1 non può esistere, avrò un'eccezione di questo tipo qua. le due funzioni che doveva fare questo oggetto se, se funzionano sono implementate e allora proviamo a fare un piccolo metodo di test questa volta per esercitare il model quindi una classe test model col suo main e li facciamo creare model m uguale new model quindi creiamo un modello e adesso giochiamo un pochino con quel modello quindi nella classe di test faccio creare la classe modello costruttore aggiungo un corso, aggiungo due corsi e poi provo a cercare il primo e il secondo quindi posso fare m.add Esame, il mio esame, copiamo quelli da, no? Tanto li avevamo già. Lo so che mi odiate quando faccio copia e incolla. A questo punto io non ho un metodo per il momento, potrei aggiungerlo, eh, una sorta di toString o qualcosa in cui il modello possa stampare i dati che contiene. Io da questa classe di test non posso andare a esaminare la lista esami perché non la vedo, è privata. Quindi in qualche modo devo accorgermi se lui ha fatto le cose bene richiamando i suoi metodi. Quindi potrei fare system.out. Print line di ad esempio model.trova esame e gli passo un codice, il primo, poi posso provare a cercare il secondo e poi posso provare a cercare un terzo ancora che magari non esiste. mi aspetto che mi stampi ovviamente questo corso, quest'altro corso e poi mi scampi null se non stampa queste tre cose o se spara un null pointer exception o qualcosa cominciamo a debuggare per capire perché uh, ok fin qui funziona c'è una, una funzionalità che non abbiamo testato, è il tentativo di inserire due volte lo stesso corso. Quindi io provo a inserire due volte lo stesso corso, in, come prima cosa dovrei vedere che non succede nulla di male, perché ho deciso di non, di non generare un'eccezione. Se vuoi posso anche verificare che si è accorto dell'anomalia, quindi dovrebbe stamparvi vero, vero, falso. Che il valore di ritorno di addesame, ricordiamoci, era, c'è scritto qua, true se l'ha inserito, false esisteva già. Il motivo per cui scrivo la documentazione è che io 30 secondi dopo già non mi ricordo più, ma almeno è lui che me lo ricorda. E quindi devo mettere ancora una chiusa tonda qua in fondo. 1, 2, 3 quindi mi aspetto true, true, false trovo l'esame, trovo l'esame, null e così è Se c'è una cosa che è andata storta oggi è che non c'è stato nessun errore di solito non succede mai quindi non prendetelo per normalità di solito c'è sempre qualcosa che non va Quindi a questo punto abbiamo l'oggetto esame, l'oggetto modello di cui abbiamo testato il funzionamento e ci convincono ragionevolmente, possiamo cominciare a costruire un'intera applicazione sopra. Capite che se adesso vogliamo costruire il un libretto universitario a linea di comando in cui inserisco gli, gli esami della tastiera e lui me li stampa sulla console, lo posso fare perché uso questo modello noi lo vogliamo invece fare come applicazione JavaFX e allora ci andiamo a costruire la vista e il controller prima di andare avanti commit Tanto non ho pagato mica lo spazio su GitHub no? quindi model Ok, pista, prendiamo libretto.fxml, apriamo SimBuilder e cerchiamo di riempire questa triste pagina grigia. Allora, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo un titolo che si chiamerà una bella label che si chiama libretto universitario. la facciamo un pochino più grossa perché è il titolo se no nessuno si accorge che sia un titolo anziché 12 la facciamo 18 poi lo scriviamo anche giusto in italiano universitario e questo l'ho messo nel top nel centro dovrò mettere il succo dell'interfaccia, quindi quello devo avere? Devo, avere i tre, devo poter inserire e ricercare un corso ok? e poi magari posso avere una finestra di messaggi in cui stampo trovato non trovato, stampo gli eventuali errori quindi mi immagino tre, tre celle di testo per codice eh, ti, titolo e docente del corso un bottone inserisci e un bottone ricerca eh? ok, allora e poi sotto una casella di testo in cui poter stampare eventuali messaggi. Allora, ci posso mettere, io me la sono immaginata così. Divido in due, verticalmente. Nella parte sopra ci metto una griglia. Gridpen non l'abbiamo mai usato. È una tabella, è un controllo a tabella. Quindi righe e colonne, e ci serve per colonnare gli elementi. Io vi faccio vedere come me ne sono immaginata perché faccio prima farlo che a cercare di spiegarvelo a parole. Aggiungo le colonne, allora io mi immaginavo una cosa di due righe, eh, facciamolo così, in cui ci metto tre caselle di testo qua sotto e sopra ci metto la, la didascalia. Quindi avrò tre caselle di testo, text field, qua. Qua e qua vedete che trascino all'interno della griglia e lui mi permette di posizionarlo in una determinata casella. Vedete a sinistra che è un grid pane 3x3, 3x3 è il numero di righe e colonne. Per aumentare o diminuire il numero di righe e colonne posso andare qua e fare tasto destro, aggiungo, cancella riga. E poi i singoli elementi 011121 sono le coordinate in cui vengono depositate dove righe e colonne sono numerate a partire da 0 quindi questo qua è colonna 0, riga 1 colonna 1, riga 1 colonna 2, riga 1 a questo punto ci metto delle label sopra 1 2, 3 così l'utente poverino sa cosa deve scrivere questo è il codice questo è il titolo e questo è il docente Poi gli do un pochino di spazio, come sempre rimuovendo questi vincoli e lasciandogli usare lo spazio che vuole. Ok. Diamo magari meno spazio al codice, quindi lo riduco un po'. Non me lo fa fare, eh, lo aumento il 10%. fai allargare ecco il grip pain Box, perché non mi fai accorciare questo? non lo so ah, eccola qua allora per Ogni colonna a sua volta, se selezionano le colonne 0, 1, 2, hanno anche loro le proprietà di layout e quindi, eccole qua. Se mettiamo il computed ovviamente lui è totalmente dinamico, quindi magari appunto, il codice era più corto, il titolo è più lungo, il docente è un pochino più corto del titolo, ma questi per dire sono dettagli. Una cosa di questo genere e a questo punto avrò dei bottoni, un bottone cerca e un bottone inserisci. Il bottone inserisci lo posso mettere qui, il bottone cerca lo posso mettere sotto il titolo magari, così è più chiaro che sto cercando per titolo, non è che sia il massimo della chiarezza però, contentiamoci per oggi. magari mettiamo allineato a destra così e poi dicevamo una textarea sotto tutto quindi la trascino nella V-Box che va a finire sotto e questa è un'area in cui scrivo i messaggi per avere un minimo di riscontro ok? Piace? Oh, Può essere accettabile? No, non è molto chiaro il ruolo di questi due bottoni, sono noi, noi che lo sappiamo, ma se fosse un utente che lo vede non capisce bene cosa fa. Ma che inserisce, inserisce l'intero corso e cerca, cerca solo per codice. Magari troviamo soluzioni migliori, ma non ci importa, nel senso che adesso abbiamo una soluzione su cui possiamo cominciare a lavorare se poi dopo nell'fxml dovessimo spostare dei bottoni, mettere dei divisori dei separatori eccetera, lo possiamo fare in qualunque momento perché i miei attivi siano sempre gli stessi, li posso riorganizzare come voglio, il controller non lo sa visivamente dove sono messe le cose invece ci serve ovviamente dare, allora salvare no salvato, ehm, dare un nome agli elementi, quindi due regole, dare un nome FXID a tutti gli elementi da, a, da cui voglio devo accedere dal controller quindi tutti gli elementi in cui il controller deve poter leggere o scrivere due eh, event handler quindi i metodi di gestione degli eventi a, tutti, a tutte le azioni dell'utente che voglio intercettare, in questo caso sono i due bottoni almeno i due bottoni quindi ri, rimettiamo le proprietà, codice, andiamo nel campo code, Sarà, lo posso chiamare txt codice, titolo lo chiamo txt titolo, docente lo chiamo txt docente, perché ho tanta fantasia stamattina. E la casella di sotto la posso chiamare txt message, perché ci vado a mettere i vari messaggi. L'altra cosa che posso fare su questa casella di testo è renderla non modificabile dall'utente, l'utente può modificare gli altri tre campi ma questa sotto no, giustamente, perché solamente è una finestra dei messaggi. E poi ho i due bottoni cerca inserisci, a cui se voglio posso dare un nome, ma in realtà non, nella maggior parte dei casi non serve dare il nome ai bottoni, serve solamente se poi da codice volessi abilitare o disabilitare quel bottone, allora abbiamo bisogno di avere un nome. Ma se semplicemente vogliamo intercettare l'evento che genera, non ci serve il nome, ci serve semplicemente l'action. Handle cerca. Gestisci l'evento cerca. E l'altro bottone inserisci. Button inserisci. Handle inserisci. E abbiamo tutto ciò che ci serve, andiamo a controllarlo qua sotto, abbiamo txt code, txt titolo, txt docente, button inserisci, button cerca e text message, sono i componenti che abbiamo definito. Quindi posso salvare e sulla base di questo crearmi il controller. Coppia tutto, prendo il controller, che per ora è vuoto in Eclipse e ci incollo dentro. Avrà tutti i riferimenti, tx codice, docente, eccetera, e i due metodi vuoti che ando ricerca e ando li inserisci. se facciamo partire il main oh che brutto va bene lo sistemiamo perché abbiamo ancora la finestra 400x400 che veniva creata nel main dei default qui non ci posso scrivere e poi ho questi bottoni da premere quindi ho fatto la vista del nostro model view controller abbiamo prima fatto il model, adesso abbiamo fatto la view e ci accingiamo a costruire il controller Fatemi subito togliere questi 400 che sono brutti, in modo da avere la finestra di dimensioni, esatto, adatte e ridimensionabili, e adesso dobbiamo lavorare all'interno di questi due metodi. Il controller, dov'è? All'interno di questi due metodi cosa dovrà fare? Eh, qui intercetta una richiesta dell'utente l'utente ha premuto partiamo da inserisci perché si fa prima quello l'utente ha premuto il tasto inserisci cosa devo fare? devo prima di tutto verificare se la richiesta è lecita, è legittima cioè, l'utente ha scritto inserisci ma lui gli ha messo i dati che devo inserire ha messo il codice, il titolo, il docente quindi faccio i controlli se i dati sono validi, quindi recupero i dati dall'interfaccia diamoci la traccia di che cosa deve fare qualunque event center di questo mondo, recupera i dati dall'interfaccia, dalla vista, recupera, verifica la validità dei dati, poi chiede al model di effettuare l'operazione, in questo caso l'inserimento, generale, l'operazione che devo fare e poi aggiorna la vista con il risultato dell'operazione. Aggiornamento automatico della vista dal modello. Questo nel caso semplice, questi passi ci sono sempre il caso si può complicare nel caso in cui il controller abbia vari stati no? che ne so, un gioco indovinare il numero il gioco de... allora eh, io ho la partita iniziata, la partita in corso, la partita finita, allora alcune azioni saranno possibili o no a seconda dello stato in cui si trova la partita Allora, lo stato dell'interfaccia è qualcosa che si deve gestire il controller e magari risponderà in modo diverso la validità dei dati oppure le, le operazioni effettuate cambieranno a seconda dello stato dell'interfaccia in questo caso non ha uno stato particolare interfaccia, cioè ha uno stato unico e quindi qualunque azione è possibile sempre. No? Però ci sono casi in cui ci sono dei controlli in più da fare nel controller. Parto da questa riga: chiede al model di effettuare l'operazione, perché poi è il cuore. Tutto il resto serve di preparazione per far arrivare i dati e di analisi dei risultati dell'operazione. Il model. Come fa a essere noto al controller? Come può il controller conoscere il modello? Ci sono due modi, uno sbagliato. Il modo sbagliato è quello di creare il modello qua. Tanto. Voi mi dite, il modello ha un costruttore vuoto, non ha bisogno di parametri. Così come il main crea la vista, la vista attraverso l'FXML loader crea automaticamente il controller, ma il controller si crea il modello e abbiamo risolto il problema. No. Perché no? Nei nostri casi non ce ne accorgiamo quasi. Però. Se immaginiamo le applicazioni più complesse, dove ci siano tante videate diverse, e non sarebbe male che la videata in cui fa la ricerca fosse distinta rispetto a quella in inserisci, per non avere tutta questa ambiguità su due bottoni, avremo tante viste diverse, tanti FXML diversi. Ciascuna vista avrà il suo controller, e però tutti i vari controller delle varie viste devono lavorare tutti con lo stesso modello, con gli stessi dati non è che quando faccio inserisci si apre un'altra finestra in cui devo inserire i dati, quei dati lì vanno a finire in un elenco diverso rispetto a quello in cui faccio la ricerca. Il modello è unico, di tutta l'applicazione. Quindi non ha, da questo punto di vista non ha senso che sia il controllore a creare il modello. La, la forma breve del perché è perché possono esserci tanti controllori e il modello deve essere uno solo. Quindi il modello non lo può creare il controllore, lo deve conoscere il controllore, ma qualcun altro lo crea e poi gli dice, toh, lavora con questo modello. E tra l'altro permette anche altre cose, il fatto che il modello sia creato al di fuori del controllore, cioè se io testo un modello diverso e più efficiente, posso usare lo stesso controllore, semplicemente quando chiamo il controllore gli dico, lavora con questo modello nuovo che sto provando, vediamo se funziona meglio o peggio e non devo toccare nient'altro. Quindi è meglio che il controllore non conosca lui qual è la classe modello e non se la crei lui, ma, gli venga, ma venga informato su quale classe modello deve usare. Sono ragionamenti in prospettiva. Adesso non cambierebbe nulla per questo esercizio, ma cominciamo a fare le cose giuste. Allora, ovviamente il, il controllore dovrà avere un riferimento alla classe model perché deve chiamarsi metodi. Semplicemente questo riferimento è un riferimento, non si crea lui l'oggetto ma se lo fa passare da qualcun altro quindi questo oggetto model semplicemente dovrà avere un piccolo semplice setter di model se cioè voglio che qualcuno dall'esterno possa dire al controller lavora con questo modello questo è il model su cui devi lavorare mettiamolo in fondo quindi la classe controller conosce il modello, deve, perché se no potrebbe lavorare con i dati, lo conosce perché qualcuno gli ha detto qual è il modello con cui deve lavorare. Chi sarà questo qualcuno? Il main. Quindi nel mio main, dove ho creato la vista, e dentro la vista ho creato il controller, creo anche il modello, e poi dico al controller, to, questo è il modello che ti serve. Così come test model, che era un main, si creava lui il modello e poi ci faceva cose, anche il mio main vero, creerà lui il modello e poi darà al controller, il controllo di questo modello. Allora, io qui sono di nuovo nel main, quindi, e qui ho creato la vista, Posso creare il controller eh, facciamo così. fatemelo separare così possiamo creare il modello ovviamente model va preso dal package che abbiamo appena fatto e poi dovrò semplicemente scrivere controller.setmodel di model giusto dopodiché uno dice ma controller chi è? Da dove arriva sta classe controller? Non posso del main creare io il controller, non posso fare controller uguale new di, come si chiama questa classe, il libretto controller. Perché il new è già stato fatto da FSML loader. Quindi, se voglio sapere qual è la classe controller, me lo devo far dire da questo. Perché lui è lui che l'ha creato. Ok? Ma lui come fa a dirmelo, che l'unica cosa che mi restituisce è un elemento root? allora devo semplicemente spezzare questa riga, la riga 16 che adesso è la 16, che faceva tutto lei la devo spezzare in due e avere l'oggetto fxmlloader esplicito perché questo qua come vedete è il metodo lo, fxmlloader.load è un metodo statico che chiama il metodo senza creare un oggetto e quindi vuol dire che l'fxmlloader dopo che l'ha creato si dimentica di tutto perché non esiste l'oggetto fxmlloader io invece voglio creare un oggetto esplicito allora, due righe FXML loader, loader, creo io un oggetto, anziché usare il metodo statico, e lo inizializzo nello stesso modo, cioè gli passo esattamente lo stesso parametro. Quindi la differenza cosa ho fatto, ho definito un loader di tipo fxml loader creandomi l'oggetto. Questo oggetto loader adesso ha un metodo load, questo oggetto fxml loader, di cui prima avevamo chiamato un metodo statico, adesso non stiamo più chiamando il metodo statico, abbiamo creato un oggetto esplicito e su questo oggetto abbiamo chiamato un, stiamo chiamando un metodo normale, load, che restituisce ovviamente la, la stessa cosa di prima. Quindi con questa modifica cosa abbiamo ottenuto? per ora nulla di nuovo semplicemente anziché chiamare un metodo statico per far tutto abbiamo creato un oggetto e poi abbiamo chiamato un metodo vero sull'oggetto il metodo statico non era che una scorciatoia per fare questo ma abbiamo adesso l'oggetto loader che è l'oggetto che ha appena caricato l'fxml allora magari lui lo conosce il controller perché l'ha creato e infatti vedete che l'oggetto loader ha un metodo getController qua. Che ritorna il controllore associato con l'oggetto radice. Quindi adesso so a chi chiedere qual è l'oggetto di, di, di tipo controller. Lo chiedo al loader. Quindi questo mi istituisce controller, io me lo posso memorizzare in un riferimento libretto controller. controller uguale, così, quindi i passi sono, creo l'oggetto loader, chiedo all'oggetto loader, carica la vista, punto load, il caricare la vista automaticamente gli fa anche fare una new, creare il controller, istanziare il controller e poi mi faccio dare il riferimento all'istanza del controller che lui ha creato. Io main. adesso conosco il controller e a questo controller posso dire set model su quale modello deve lavorare ogni volta dovremo fare questa operazione qua perché? Ma perché il template di main che salta fuori non è pensato per avere un modello separato e dobbiamo farsi due modifiche per poter fare set model Ok, abbiamo aggiornato il main, adesso possiamo tuffarci nel controller, quindi tutta questa parentesi dentro il main, capiamo cosa ci serve, ci serve per poter avere un riferimento al model con cui i metodi devono lavorare, adesso è facile, recupera i dati dalla vista, quindi ricordiamoci, adesso siamo dentro il bottone inserisci. Inserisci che cosa? Un corso che è fatto di trapezzi. Il, il codice, che me lo dà il testo contenuto nella casella di testo text codice. Il titolo, che lo recupero dalla casella di testo titolo. E infine... Il docente. Quindi qui prendo fedelmente ciò che l'utente ha scritto nelle tre caselline di testo. Una casella di testo, per come è implementata in JavaFX, non è mai null cioè il getText non è mai null Al massimo è stringa vuota se l'utente non c'è scritto nulla. Quindi non devo, normalmente quando, quando estraggo un dato dall'utente devo fare tutta una serie di controlli perché non so, non so mai se questo dato sarà sano oppure no in questo caso sono sicuro che non è null però vado a vedere se c'è scritto qualche cosa quindi non, non serve andare a controllare if codice uguale uguale null allora la validità dei dati quale deve essere? Allora, devo avere un criterio per dire se ciò che ha scritto l'utente è accettabile oppure no Allora, il criterio potrebbe essere, magari beh, il codice deve essere almeno lungo 5 caratteri o 5 o 7 da noi mettiamo un valore minimo di 5, quindi se, a questo punto sono stringhe queste, eh? quindi se la lunghezza è minore di 5, oppure il titolo non c'è, non equals, length, uguale 0, oppure eh, il, eh, non codice, docente punto length uguale 0 allora i dati non sono validi quindi se il codice è troppo corto o il titolo mancante il titolo potrebbe anche essere di due lettere per assurdo non lo sappiamo, un corso che si chiama A vabbè, il docente anche qui ovviamente se sapessimo di più sui dati potremmo mettere dei controlli più furbi allora, se, però cosa facciamo se qualcosa non va? Lo diciamo all'utente e ci rifiutiamo di andare avanti. Lo diciamo. Text message append text. Abbiamo la finestra di messaggi apposta per poter inserire questi messaggi. E posso dire: dati, esame insufficienti. O qualcosa del genere. Poi, se avessimo più tempo e voglia, potremmo distinguere, scrivere codice troppo breve docente mancante, titolo mancante, eccetera, eccetera. Che ovviamente l'utente è contento se ha dei messaggi di errore più dettagliati. E poi mi fermo. Cioè non devo andare avanti, perché a questo punto ho capito che non posso andare avanti perché mi mancano i dati. Ritorno dall'handle, vuol dire che semplicemente non faccio più niente, ho scritto un messaggio d'errore e poi basta, non provo a chiedere al modello di effettuare un'operazione, quindi ho una serie di controlli di verifica che fanno sì che il controller capisca se è il caso di effettuare l'operazione sulla base dei dati che ha a disposizione. Poi a un certo punto facciamo l'operazione dentro il modello, quindi sarà semplicemente che devo creare un nuovo oggetto esame, passandogli codice, titolo e docente, e dire al modello, punto add esame, che è, questo devo importarlo dal model. E io so che però l'adesame può andare a buon fine oppure no. Quindi vado a leggere anche il risultato dell'operazione. A questo punto io so se l'operazione è andata a buon fine o no. L'operazione è stata eseguita oppure non eseguita, non lo so, lo sa il model e ce l'ha detto. Io a livello di controller mi fido di ciò che mi dice il model e informo l'utente e se il risultato è a posto posso dire aggiungendo una riga al testo esame aggiunto. Oh, correttamente altrimenti metterò un messaggio un pochino più preoccupante esame non aggiunto lo so io perché, perché il codice è duplicato recupero i dati, valido i dati, eseguo l'operazione delegando al model e poi sulla base dell'esito dell'operazione aggiorno l'interfaccia utente. Vediamo se funziona. Allora, io se provo a inserire qua mi dirà che i dati sono insufficienti quindi non, non me lascia fare, se io inserisco il codice 03FYZ, tecniche di programmazione, inserisci, esame aggiunto correttamente. Se provassi a reinserirlo senza cambiare nulla, esame non aggiunto, perché il codice è duplicato. Se io provassi a inserire un altro codice, un altro corso, sarebbe, me lo aggiungerebbe correttamente e così via. Un po' la cieca, ci fidiamo di ciò che ci dice, in realtà ci fidiamo di ciò che ci dice e dei test che avevamo già fatto prima sul model, quindi sappiamo cosa succede no? quando, quando, da, quando ritorna falso. Adesso dobbiamo solamente più implementare il cerca. Domande fin qua? Sì. Il main? Allora, l'ultimo metodo, cerca, funziona nello stesso modo, l'utente ha schiacciato cerca, io devo estrarre dall'interfaccia i dati che mi servono, in questo caso solamente il codice, verificarlo, ovviamente uso lo stesso criterio di prima, non ha senso che un codice sia valido per inserirlo e non per la ricerca o viceversa, io ho sempre un attimo di disagio tutte le volte che scrivo una linea di codice che è uguale a un'altra che c'è sotto o c'è già da un'altra parte. Eh, perché mi, mi viene, suona sempre un campanello di, di, di warning che dice: Ma non si può fare meglio, magari metterli in una funzione a parte, magari definisce a parte quali sono i criteri di accettazione dei dati, eccetera. No? Quindi il copia e incolla o il riscrivi uguale per me fanno sempre suonare un warning hm? che mi fa pensare: Vabbè, adesso lo scrivo, ma quando poi funziona, magari lo riorganizzo in modo migliore, in modo che se decidessimo che poi il codice anziché da 5 deve essere lungo almeno 7 non devo andare a modificare i 17 posti, dove la difficoltà non è andare a modificare i 17 posti, è trovarli tutti i 17 e non dimenticarne uno da qualche parte. Quindi se invece sei in un posto solo, cioè il fatto che ci sia 5 qui e 5 lì mi fa male, ecco, ve lo confesso. Piuttosto lo metto in una costante. Ok, ma adesso dobbiamo arrivare alla prima versione funzionante, quindi queste cose mi faccio violenza e continuo se il codice length è troppo piccolo allora non va bene quindi codice non valido se invece è valido passiamo al control al model vedete che lo schema che seguiamo è sempre lo stesso prendo i dati, li valido, passo al model esame e uguale model punto, trova esame, codice, avevamo già il metodo trova esame, pronto, che mi restituisce che cosa? O l'oggetto esame o null, e allora a seconda di che cosa mi ha restituito, aggiorno l'interfaccia utente, quindi if è uguale null, non è che devo sgridare l'utente lo segnalo, non è un'eccezione, non è un errore grave è una cosa che può succedere, quando faccio una ricerca lo dice il nome stesso, posso trovare o no quindi se l'esame ritornato era null dirò all'utente esame non trovato codice non trovato Se invece non è nulla siamo tutti più contenti e quindi gli dirò invece che il codice è stato trovato e come faccio a farti vedere i dati? Beh, li vado a riempire le tre caselline. No? Quindi andrò ad aggiornare l'interfaccia con i valori del corso appena trovato e quindi andrò a mettere in txt codice. il testo corrispondente all'esame trovato get codice txt titolo set text e punto get titolo e txt docente punto set text l'ho imposto col e.getdocente visto che l'ho trovato vado a compilare l'interfaccia utente con i valori che ho appena trovato qualcuno potrebbe dirmi ma il primo non serve a niente perché il codice ce l'avevi già può essere vero io lo rileggo comunque sia per completezza sì, perché vuoi che il model magari i codici li converta tutti in maiuscolo per facilitare i confronti, se per caso qualcuno l'avesse inserito in minuscolo, e allora vado a mettere il codice, quello vero, quello che mi arriva dal model, perché il model la sa più lunga dell'utente, però la finezza. Fatto, direi. Fatto, nel senso che fa tutto il model, no? Il vantaggio di questo è che il controller deve solamente più preoccuparsi dell'estetica, di mettere a posto le cose... Perché è il lavoro vero sui dati. Vi rendete conto che stiamo proprio ragionando in modi diversi in queste fasi? No? Le, pro, le cose di cui ci preoccupiamo sono diverse. Ok, proviamo a giocarci, e qua viene di nuovo lo sconforto a dover reinserire di nuovo a mano i dati che abbiamo appena inserito un attimo fa per prova. Eh? E questo, se noi avessimo solo tutto, come stamattina alle 8 e mezza dormivamo ancora, ma abbiamo iniziato dicendo. È noioso dover testare l'applicazione ogni volta dall'interfaccia utente perché tutto il codice è nel controller. Ecco, il codice del controller si può testare solamente interattivamente. Per fortuna il grosso del programma l'abbiamo messo fuori dal controller, l'abbiamo potuto testare a parte senza dover inserire i dati a mano, ma semplicemente lanciando un metodo di test. Ok, allora abbiamo detto 03 f, y, z. inserisci uh, 01QZP non so perché me lo ricordo a memoria Poi mi faccio pubblicità lo aggiungo poi non so come si chiama 01ABC diciamo quello di OI dai come si chiama il corso? rete di calcolatori e applicazioni web Qualcosa del genere. Ok, a questo punto inserisci lo sapevamo già, no? Funzionava. Possiamo provare a fare una ricerca, mettiamo il codice di questo corso. Ah, l'ho sbagliato, 0,2 invece a 0,3. Adesso l'ha trovato e me l'ha messo. Quindi da quei due test che abbiamo fatto direi che questa parte di applicazione è completa e funzionante. Non è molto user-friendly con questa cosa qua che ci mette il testo sopra, ma su questo possiamo lavorare. Per farla più user-friendly dovremo lavorare sicuramente sulla vista e magari anche sul funzionamento del controller. Ma la parte difficile che è il modello, i dati, eccetera, invece sono separati perché già funzionano, fanno, fanno già tutto ciò che devono fare. Quindi, cosa ci portiamo a casa? Da oggi in avanti lavoriamo sempre così. Modello separato separatore controller, i dati in mano al modello, il modello che cerca di garantire la coerenza dei dati, usa degli oggetti Java progettati bene, con tutti i metodi che servono, con tutti i criteri che servono, il main fa questa operazione di creare controller e vista il modello separatamente e metterli in contatto, che è l'unica parte un po' noiosa. Quindi non voglio più vedere dentro il controller creare liste, creare strutture dati, creare cose, perché non è quello il posto giusto. Le strutture dati si creano dentro il modello, per il vostro bene. Oggi direi che è stata lunga, ma abbiamo finito.